Come reagireste se un vostro amico vi dicesse Bro, andiamo in Giappone? Adesso. Ok. Partiamo. Non ci credo. <ride> stiamo per farlo, stiamo per partire. Hey bro, where are we going? We're going? to Tokyo! let's go! Siamo appena arrivati in aeroporto, purtroppo oh, oh. Mamma mia che viaggione Welcome to Japan. Guardate qua come sono gli armadietti. E qua è spettacolo. Quanta cazzo di roba hai portato? Dobbiamo andare via un giorno. Trap ways real tight Cause Where? I don't have a 9 to 5 right, I'll right. get to your... Hello. Allora ci prendiamo un dessert e qualcosa da bere Comunque qua è stranissimo raga Sono stra stanco, mi hai fatto un volo 12 ore Pazzesco, però siamo davvero gasati Bro questa è la prima volta per te a Tokyo no? Sì bro, sono stra felice Anche per me è la prima volta e wow Wow Cos'è oh, questa roba oh, qui? Oh, che... un po' ria bro Cosa che è è questa roba no, qui? Un ria, eh. È un uovo eh, <ride> questo qua Cos'è? Cos'è che hai preso tu? Io ho preso il Japanese Cheesecake Questo è un Japanese banana okay. Che è una banana? Una è una banana, sembra una banana, adesso assaggiamo, vediamo com'è First reaction Com'è? Bro, sta buono! È bro. buonissimo? Devi provarlo. Anche questo è buonissimo Devi provare devi Vai, provarlo. assaggia, prendi no, un gustativo lo... Sa tipo di passion fruit Buonissimo Sa tipo... Che eh... <ride> cazzo Sa, Sa tipo di yogurt, sembra un po' yogurt Massimo. Ovviamente non puoi venire a Tokyo e non prendere il tè. Ah, Miera, mi sono sbruciato tantissimo. Vediamo se ti scotti anche tu. Sì, lo sa usare. Ah, tu lo sai usare, scusa. No, volevo far vedere un po' come qui. Dove qua ci sono i cuscini. Vedo a capire cosa c'è scritto lì fra. Scritto scritto giapponese con talento europeo. Ah, ah ma scritto. quello è in inglese. Scusa, eh. <ride> no, no. Quello che c'è scritto sopra. Stava fregando. Perché qua leggono al contrario. E qui come sono i libri, ragazzi? wow, pazzesco come si legge? leggono in modo strano lui è mio zio qua c'è anche un distributore tu hai mai assaggiato cose così? ah sì, questo qua sì questo e, qua è strabolo Di cosa sa? è tipo te all'erba prendere. provo a prendere questo questo è sembra un po entusiasmante con, con il quanti saranno? non lo so questi eh, saranno tipo. 5 euro Però sono cari qua in Giappone una bibita a 5 euro ma siete pazzi Mi credo da quanto è che non vedevo un televisore del genere Questa è della preistoria la birra deve essere particolare e strana perché è la birra tipica giapponese a me la birra non piace neanche in Italia quindi non la berrò credo di aver perso Panda Boy ci troviamo in un negozio tipico giapponese questi mi ha detto Panda Boy che sono biscotti pensavo fossero caramelle guardate qua sono super tutto super molto particolare siti sì, tipici di Tokyo nice nice Direte dirti sembra proprio uscito da un cartone animato <ride> non di cosa sia questo ma stiamo per provarla ufficialmente entrati qua dobbiamo scattarci delle foto no. ok come okay, ci siamo 3 2 qui stiamo modificando le foto <ride> guardate qua <ride> mettiamo le stelle perché... No, perché noi siamo delle star <ride> <ride> Qua ci sono dei prodotti tipici di Tokyo e adesso prenderemo qualcosa. Questo mi spia. Ho appena preso il pollo fritto e si vede che non è lo stesso che fanno in Italia. Assaggiamo. Fra è buonissimo. Sì, che cosa sa di pollo? Di pollo. Com'è? Buonissimo. Sono sempre stato curioso di provare questi che vedo tipo nei cartoni animati Voglio sapere che gustano e cosa siano mm, Non saprei dire cosa siano ma buoni Ora proviamo invece il vero e proprio ramen La prima volta nella mia vita Let's do it. Wow